Abbiamo il piacere di avere qui con noi anche l'avvocato Simone Aliprandi. Eh, Simone, oltre ad essere un amico con cui collaboro da tanti anni, è un attivissimo divulgatore nella materia di copyright e delle licenze Creative Commons. Viste che nelle, nelle prime due presentazioni sulla piattaforma sono venute emersi alcuni dubbi sulla pubblicazione, perché come presenteremo poi più avanti, questa piattaforma consente ai docenti che hanno elaborato dei materiali di pubblicarli con licenza Creative Commons a tutti gli effetti. Allora, eh, l'idea è che eh, proporremo, adesso Simone ce ne parlerà, il 28 di maggio, un, un evento di formazione in cui lasceremo attestato di, parte, di partecipazione, eh, proprio legato ai diritti d'autore e, e, e alla pubblicazione di materiali e alla didattica a distanza. Lascerei la parola eh, all'avvocato Simone Lipandi. Simone buongiorno. Date mi conferma che si senta bene. Si sente bene, ok. Buongiorno a tutti, grazie Alberto per questa presentazione e grazie a tutti voi per fare sempre iniziative super innovative nel campo della didattica, eh, veramente sono ammirato, eh, con Alberto beh, abbiamo passato anche di un libro su, su argomenti legati proprio all'innovazione della didattica e eh, in, quel capitolo, in quel libro io ho procurato un capitolo in cui... Eh, eh, dicono che Alberto di condividere lo schermo devo condividere lo schermo io no no. Ah, no alberto condivide lo schermo ok eh, no in quel, in quel libro io ho scritto un capitolo proprio sulla la, la gestione della, della didattica eh, scusate del diritto d'autore all'interno della didattica perché giustamente il docente eh, si, si scontra quotidianamente con questioni di diritto d'autore sia perché deve gestire il proprio diritto d'autore nel senso che crea contenuti nella, nella, insomma, la tecnologia ora pone sfide interessanti ai docenti quindi li mette nelle condizioni di poter creare contenuti a volte anche particolarmente raffinati e originali e quindi si pone il problema di come un docente possa tutelare il proprio diritto d'autore e nello stesso tempo il docente che invece magari ha, uno meno, ha meno spirito di iniziativa creativo ma comunque ha un, diciamo, eh, un, un rigore didattico e questo lo spinge a, a prelevare da, da altre fonti eh, per motivare le sue teorie, per spiegare agli studenti come, come funzionano alcuni, alcuni concetti. Quindi deve sapere ogni volta che attinge da altre fonti, quindi da libri, da siti web, da banche dati di immagini o video come può trattare le opere, appunto, i cui diritti d'autore appartengono a qualcun altro. E quindi abbiamo queste due, queste due questioni. Il, ehm, diciamo, la rivoluzione in cui ci troviamo ehm, immersi in questi, in questi mesi, più o meno volenti, più o meno consapevoli, ha portato molti, molti soggetti, che prima invece facevano un'attività didattica più tradizionale, più classica, quindi legata alla didattica in aula, ehm, ha portato questi soggetti a rivolgersi invece ai loro studenti attraverso la rete e rivolgendosi ai loro studenti attraverso la rete, si sono accorti che questo innesca una serie di eh, interrogativi e di problemi che normalmente l'attività la, didattica classica fatta in aula di fronte a 20, 25, 30 studenti non poneva, eh, e in effetti, in questi, in questi ultimi mesi, eh, mi sono arrivato, so, io faccio, come, come ha detto Alberto, sono un avvocato, quindi faccio anche consulenza. Eh, più, più classica oltre che fare attività di divulgazione e di formazione. Eh, però ecco, mi sono arrivate tante richieste di consulenza da parte di fondazioni, di, di scuole anche, di docenti, qualcuno che si è posto il problema e ha capito che è, un po la, è cambiato un po' il contesto. Eh, niente, quindi credo che sia fondamentale dare ai docenti, ma anche ai dirigenti, cioè anche a tutti coloro che eh, si occupano di didattica in, in senso... In senso più ampio, anche quindi ai formatori, a coloro che fanno il mestiere che faccio io, cioè che non fanno lezioni in, in, in aule all'interno della scuola, della scuola istituzionale, della scuola pubblica, ma fanno attività di formazione perché alla fine l'esigenza didattica è più o meno la stessa: è, è importante dare loro, secondo me, dei punti saldi, dei, dei, dei principi generali di diritto d'autore. È chiaro che non tutti hanno una formazione giuridica, quindi eh, è il docente che viene da una formazione che ne so letteraria o matematica scientifica non, non, non ha tutti gli strumenti per comprendere le norme che spesso sono scritte in modo molto complesso in materia di diritto d'autore quindi in un paio d'ore l'incontro che abbiamo previsto per il 28 eh, cercheremo di dare appunto questa infarinatura e poi ci sarà un focus nella seconda parte sulle licenze creative commons che sono uno strumento innovativo in realtà ormai esistenti da più di, di da, da circa 18 anni, quindi ormai sono diventate maggiorenni circa. Quest'anno eh, sono in giro proprio dal 2002, quindi quest'anno diventano maggiorenni, e eh, quindi uno strumento che è non così nuovo, ma comunque innovativo per la gestione del diritto d'autore e capiremo appunto come un docente può applicare le licenze di Creative Commons ai propri contenuti e nello stesso tempo come un docente può utilizzare. Contenuti che sono stati pre precedentemente rilasciati da qualcun altro con licenza Creative Commons. Chi non potesse eh, essere presente il 28, io mi auguro che ci sarà un'ottima affluenza, un'ampia affluenza, può andare a leggere il capitolo che trova all'interno del libro Didattica 2.0, che, che si può scaricare liberamente l'intero libro, c'è anche il contributo di altre persone che vedete qua, ad esempio, Marzio Rivera. E, e, e quindi vi auguro, vi, vi, vi invito a leggerlo e eh, mi auguro appunto che sia sufficientemente chiaro. Se non è quel capitolo in 18-19 pagine, cerca di dare una panoramica. Però, appunto, se sarete con noi 28, avremo modo innanzitutto di farlo con uno strumento più potente, che è quello del, del webinar, delle slide, magari di qualche video che vi farò vedere e soprattutto di poter fare qualche domanda, perché sono sicuro che eh, molti dei docenti, molti dei dirigenti scolastici avranno... Alcune curiosità eh, sulla gestione del diritto d'autore in ambito didattico, che ovviamente non possono trovare risposta in, in un capitolo di un libro, ma sono esigenze magari un po' più concrete e quindi ci sarà l'occasione di farle. Abbiamo almeno così mi ha raccomandato Alberto di, di tenere il seminario nell'arco dell'ora e mezza proprio per, per avere spazio, un ampio spazio verso la fine di circa di almeno mezz'ora eh, piena, per, per Diciamo, dialogare con, con, con i, i, i partecipanti su questioni concrete. Questa è un po' la, la questione, mh, se ci sono suggerimenti, osservazioni, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, chiedere qualcosa sono a disposizione. No, bene. Okay. Bene, Simone, grazie. Ha detto... no, grazie, hai spiegato molto bene. Eh, ecco, allora vi ricordo il 28 di maggio dalle ore 16 alle ore 18 eh, sul sito di Open Dad, che poi andremo a vedere, è già, cioè, è già presente il modulo per potersi iscrivere al tuo seminario di formazione. In cui verrà rilasciato, come dicevamo, un eh, regolare attestato di, di partecipazione come percorso di, eh, di formazione valido per il personale docente. Eh, oh. Stiamo cercando di organizzare anche un altro seminario di formazione su un'altra tematica estremamente interessante, eh, coinvolgendo eh, Alberto Rodizone eh, sul, uh, sull'accessibilità e sul, sul costruire percorsi didattici che siano accessibili, quindi questi due momenti potrebbero connotare prima. E, e L'idea anche con questi esperti è eh, di continuare la collaborazione, cioè, questo sarà un primo incontro di formazione con Simone Lipandi a cui ho chiesto di, di fare da eh, esperto e consulente per quanto riguarda la piattaforma eh, Open Dad. Eh, darei adesso sì, è una gra... piattaforma che è a sua volta sotto licenza Creative Commons quindi... assolutamente sì. è Una piattaforma, La piattaforma sulle... è già un esempio di quello che noi andremo a spiegare. Esattamente, sì, okay. sì, sì, sì. Abbiamo proprio puntato forte su quello come spiegheremo poi tra poco presentando le funzionalità della piattaforma. Grazie Simone. Quindi. Grazie, grazie. grazie, grazie, a tutti. grazie. Ci Ciao. Vediamo.